La Biblioteca Civica. Ci andavo con Marco, un mio compagno di liceo. La sala lettura era strabordante di studenti e aveva l'odore inconfondibile di umanità pensante. Ricordo perfettamente le code chilometriche per prendere in prestito i libri, che tra l'altro non erano in vista come adesso del resto. Per toccare un libro bisognava intraprendere un percorso iniziatico, una miriade di cassettini, il catalogo, appunto, faceva bella mostra di sé al primo piano. Bisognava consultarlo, compilare la scheda di richiesta per ottenere l'ambito prezzo, il libro. I lunghi tempi di attesa mi permettevano tuttavia di osservare alcuni dipendenti che spuntavano da scale che avevano incuriosito la mia immaginazione. Dove vanno quelle scale e qual è la loro funzione? Anni dopo la mia vita lavorativa gioca a ad dadi con il mio passato, il 1 febbraio 2011 prendo servizio in biblioteca civica. Salgo le stesse scale di 15 anni prima, entro dalla stessa porta di molti anni fa, ma l'ingresso mentale è differente, ora in civica ci lavoro. Quando raggiungo il banco del prestito la visione che si manifesta si fonde con il ricordo. I miei colleghi sono gli stessi dipendenti da cui in passato ricevevo i libri. Con le stesse facce e gli stessi gesti. Varco la soglia, oltrepasso la porta dietro al bancone ed ecco la sorpresa. Le strane scale da cui vedevo scendere i dipendenti anni prima fungono da collegamento tra i piani. Dieci fuoriterra e due sottoterra. Finalmente svelato l'arcano di quelle incomprensibili collocazioni dei libri della civica centrale, salgo le scale interne fino all'ultimo piano e dalle finestre della torre libraria ammiro scorci sconosciuti di Torino. L'emozione cresce, apro la porta di sicurezza dell'ultimo piano e il panorama si fa strabiliante. Sì, lo so, soffro di vertigini ma lo spettacolo che mi viene rivelato sconfigge ogni paura. La biblioteca civica è un grande piroscopo, tante finestre con altrettante angolazioni, tante persone con altrettante storie da raccontare. Le sere d'inverno sono le più suggestive, la torre e i piani illuminati nella notte blu dell'oceano. Il momento della giornata che però mi emoziona di più è la mattina prima dell'apertura, quando si prepara la biblioteca per accogliere i lettori. Allora si accendono i computer, si mettono in funzione le fotocopiatrici, si dispongono i giornali, in attesa della nuova rappresentazione quotidiana che sta per iniziare.